Ciao bambini! Oggi parliamo di. <coughs> Volevo dire, parliamo di. Per prima cosa, dobbiamo capire la differenza tra n e gn. Provate a dire davanti allo specchio genio, ragno. Quando dite genio, il vostro viso rimane rilassato, non succede niente di particolare. Quando dite ragno, il vostro naso si stringe e si arriccia un po'. Proviamo ancora il suono N. Sentite il viso rilassato. Cerniera, geranio, criniera. Proviamo il suono N. Sentite il naso che si arriccia. Lavagna, pigna, cicogna, pugnale segnale montagna castagne agnello lasagne bagnino cigni gnocchi scrigno gnomo stagno gnù quindi per non sbagliare fate la prova del naso e pensate all'origine della parola. Paniere viene da pane con la N. Dovete sapere che il suono N vuole essere seguito da una sola vocale alla volta. Quindi avremo Gna, Gne, Gni, Gno, Gnu. Gna. Accetta la i davanti a un'altra vocale solo in compagnia per distinguerlo da compagna e in alcune azioni come noi disegniamo E allora, per non fare figure indegne con n, fate la prova del naso e seguite il consiglio di ragno raniero yeah, yeah, no, no. Alla i io dico no.